Ciao a tutti! Oggi prepareremo la confettura di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fragole lavate e tagliate in maniera grossolana, mela tagliata a pezzetti, succo di limone e zucchero semolato. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole. le mele, lo zucchero e il succo di limone. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, al posto del misurino posizioniamo il cestello per evitare la fuoriuscita di schizzi e azioniamo il bimbi per 50 minuti 90 gradi, velocità 1. A questo punto azioniamo il bimbi per 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. La confettura di fragole è pronta, trasferiamoli in dei vasetti che abbiamo precedentemente sterilizzato con chiusura ermetica, e ancora calda, ruotiamoli sottosopra e lasciamoli a testi ingiusti nel completo raffreddamento per creare l'effetto sottovuoto. Confettura di fragole, la confettura raggiungerà la giusta consistenza quando si sarà raffreddata del tutto. Confettura di fragole. Grazie e alla prossima ricetta.